Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Techno Gigi. Ragazzi se volete seguitemi sui vari social, metto diciamo uh, sondaggi, uh, cose che potrete vincere uh, Sponsorizzazioni in cui posso taggare i vostri profili, anche diciamo cose in generale sulla tecnologia Allora ragazzi, oggi unboxing di questo Powerbank Allora ragazzi vi spiego un po' la situazione io ho perso il mio power bank vecchio per strada stavo con amici in macchina improvvisamente ho perso il power bank non so come è successo non, non mi domandate perché in quale motivo e mi sono comprato immediatamente un nuovo power bank perché io tengo s 9 plus e per avere S9 Plus da due anni con una batteria che ha molto poco sicuramente uh, avere un power bank in cui uh, per strada ti ricarica il telefono sicuramente è ottimo ho fatto così velocemente che ho preso questo tipo di power bank volevo vedi, farvi vedere l'unboxing uh, della custodia cosa c'è all'interno allora andiamo ad aprire la custodia Ecco qua, all'interno troviamo cavi USB, sia USB tipo C, cavi USB molto comodi, eh, sia anche per l'iPhone, sia per eh, la Samsung e c'è un altro eh, che utilizzo, che ho tolto dalla confezione, per ricaricare direttamente il power bank. Quando andate ad aprire diciamo, la custodia troverete i fili eh, con questo tipo di accessorio. Poi ci sta anche il manuale delle istruzioni cavolo colungo il manuale ovviamente eh, in cui potete leggere in qualsiasi lingua eh, questo tipo di informazioni una confezione molto curata molto utile infatti all'interno troverete anche eh, queste porta power bank in cui viene protetto: chiudete con questa molla in questo modo e così lo stringete abbiamo una porta usb tipo, USB tipo c per caricare il power bank poi abbiamo anche la cosa figa abbiamo questo filo che rispetto agli altri power bank esce direttamente in questo modo in cui quando eh, andate a caricare il power bank in questo modo riuscite a caricarlo direttamente con un telefono che ora vi faccio vedere immediatamente eh, con questo telefono però con porta USB tipo normale, perché questo è tipo C, eh, ormai tutti i telefoni hanno la porta USB tipo C, in cui lo mettete dentro e potete tenere il power bank in questo eh, modo, veramente molto utile. Eh, il power bank è da 10.000 mAh, poi anche queste impronte digitali non so a cosa serve specificamente, ma, ma credo non serve a moltissimo. E poi abbiamo anche la possibilità di ricaricare due telefoni contemporaneamente con, sia con questa porta sia con la, la seconda porta. Infatti 10.000 mAh, ricarica l'unica pecca che ha una ricarica molto un po' lenta. Abbiamo un 5W più un 3W di ricarica, un pochino lenta la ricarica. Power Bank della Inu, marca molto utilizzata, molto buona e ve lo consiglio, vi manca il link in descrizione su Amazon. L'unica pecca, come ho detto, è solo la ricarica che non è rapida. Ragazzi, con questo è tutto, ci vediamo in una recensione completa da Tecno Gigi.